Okay. Qui siamo in via Gramsci, c'è cioè sulla Comasinella, questa è Villa De Marchi Pozzi, la villa parte da qui, comprende anche la pizzeria, dopo c'è Villa Da Vecchio, è già presente, pur avendo uno stile del Settecento, è già presente nella, nella mappa che ha fatto il tenente Brenna, che era un geografo ingegnere dell'esercito austriaco, nel 1836 probabilmente dalla fine del Settecento del come villa il giallo lombardo, il colore che non so bene che cosa sia, comunque viene chiamato giallo lombardo e adesso secondo me per capirla bisogna, guardando questo porticato, spiegare un paio di cose qui abbiamo a che fare con... questo è un arco a tutto sesto eh, per, i, per i comuni mortali che non sanno cosa significhi, il sesto era il compasso perché sesto? Perché il compasso di una volta a parte che alcuni ancora oggi credo, si potevano aprire solo fino a 60 gradi 60 gradi è un sesto di una circonferenza in questo caso, quindi ecco perché arco a sesto, qui abbiamo due archi a, a sesto l'arco a, a tutto sesto è questo a tutto sesto è quando non so perché lo chiamano a tutto, ho cercato ma non ho trovato, ma è quando, se notate, se noi immaginiamo un compasso, ha ah, il centro qua, che è proprio sulla linea, vedete qui c'è l'arco e qui ci sono i sostegni, poi parliamo anche di quello, in, in un arco a tutto sesto il centro, dove si appoggia il compasso, è sulla linea tra i sostegni, e l'arco, e poi qui faccio il, il semicerchio col compasso. Questo invece è un arco a sesto ribassato. Immagin qui il, il centro su cui poggia il compasso non è su questa linea, ma più in basso, e difatti vedete che la, la curva esce più schiacciata. In particolare, qui abbiamo un porticato con delle colonne in arenaria, che è una pietra molto utilizzata nelle, nelle ville perché sostanzialmente è sabbia sabbia con minerali dentro che l'hanno pietrificata molto lavorabile e carina per cui eh, c'è addirittura un paesino in Sardegna che è fatto tutto in arenaria gialla però presa dalla sabbia uno di queste campate a parte è lo spazio tra due sostegni è murata non so se riusciamo a vederla da qua però qui nella foto si può vedere qui queste questi sostegni sono, sono colonne in arena, tranne in un caso, questa non è una colonna, è un elemento decorativo, che non penso che abbia un valore, una funzione effettiva di sostegno, ma l'hanno messo perché era, era più carino con le colonne, quindi si chiama l'esena. Se la colonna è nascosta nel muro, ma effettivamente sorregge l'edificio, si chiama parasta, secondo me, avendo Tenete presente che quindi, qui c'è questo porticato, qui c'è questa apertura, in asse, cioè, questo questa è più recente, eh, questo l'hanno messo nel Novecento e eh, la, la fontanellina col putto, in asse c'è la, la fontanellina, l'apertura qua e poi un viale dentro il parco che non vediamo. Qui si vede qualcosa del parco che no, non possiamo visitare perché... Non abbiamo ancora la forza, questo è il viale, questo non è un.. quando vi dicevo non sono parchi pubblici, che con tutto il rispetto per i, per i parchi pubblici, qui si parla di qualcosa di più e i vari, i vari parchi delle dell'asile private in zona sono belli così, vedete che qua c'è il, il da dietro, l'arco a sesto ribassato che vedete lì, quindi qui uno entrava, passava dalla fontana, arrivava qua e poi si faceva il dialetto in mezzo, questo è un gazebo, Credo. Sì, sì. Mm.